sullo stesso tema ecobonus 2022, 20 milioni di euro in più per l'acquisto di motorini elettrici e poi bollo su fatture elettroniche, dicitura in fattura, importi e come pagare e la destinazione 8, 5 2 per 1000, semplificazione per i sostituti d'imposta. Si passa poi agli assegni familiari, novità IMS per gli ANF, agli stranieri extra UE e la rivalutazione e riallineamento attività immateriali dalle entrate ai chiarimenti sulla deduzione. Infine, uno sguardo alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it. Partiamo subito quindi dal Decreto Semplificazioni 2022, approvata la legge di conversione, testo e novità nell'articolo di Anna Maria D'Andrea, la legge di conversione del Decreto Semplificazioni, numero 73 del 2022, è stata approvata definitivamente ieri, il 2 agosto 2022. Molte le novità inserite alla Camera e confermate con via libera del Senato che incidono sul calendario delle scadenze fiscali e non solo. C'è un'analisi su cosa prevede all'interno dell'articolo. Eh, il decreto semplificazioni è legge dopo il via libera definitivo del Senato del 2 agosto 2022. La legge di conversione del decreto legge numero 73 del 2022, già approvata alla Camera, è stata confermata dal Senato e prevede alcune novità di rilievo, tra cui l'estensione del modello F24, le ulteriori modifiche in materia di cessione del credito e alcuni correttivi al calendario delle scadenze fiscali modifiche che si affiancano alle novità di rilievo già previste dal testo del decreto legge numero 73 del 2022 dalle proroghe alle ulteriori misure in materia di assegno unico modello 730 e tra le altre cose sul bonus 200 euro per i dipendenti il punto è all'interno dell'articolo alcuni aspetti che riguardano l'approvazione in via definitiva del Senato della legge di conversione del decreto semplificazione riguardano anche l'ecobonus 2022, 20 milioni di euro in più per l'acquisto di motorini elettrici. La legge di conversione appunto prevede 20 milioni di euro in più che sono presi dalle risorse per l'acquisto di auto ibride plug-in e che passano a quelle per comprare motorini elettrici di categoria L1. Le novità sono nel testo approvato in via definitiva dal Senato. E ancora: bollo, fatture elettroniche, dicitura in fattura, importi e come pagare. L'articolo è di Giuseppe Guarasci e fa il punto sul calendario, di scadenze, su cosa cambia in base alle somme da versare dal 2023 la soglia entro la quale è possibile ritardare il pagamento che arriva a 5.000 euro, le istruzioni su come pagare, quale dicitura inserire e come calcolare gli importi dovuti sono all'interno dell'articolo. Per quanto riguarda invece la destinazione 8, 5 2 1000 ci sono semplificazioni per i sostituti d'imposta, la legge di conversione... Ha ottenuto il via libera definitiva ieri ed introduce la possibilità di invio telematico anche per i sostituti d'imposta. L'opzione era già prevista per CAF intermediari abilitati. Cambiamo argomento e passiamo agli assegni familiari, novità IMS per ANF e gli stranieri extra-UE. L'articolo è di Anna Maria D'Andrea che fa il punto sugli assegni familiari. Gli stranieri extra-UE titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo hanno diritto agli ANF anche per i familiari residenti all'estero. L'INPS con la circolare numero 95 del 2 agosto 2022... Rende operative le novità previste dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 67 del 2022. Saranno riesaminate le domande già trasmesse e sarà possibile procedere con i nuovi invii. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda la rivalutazione e il riallineamento attività immateriali dalle entrate chiarimento sulla deduzione. Il punto Rosi Delia in tema di rivalutazione e riallineamento delle attività immateriali. Dall'Agenzia delle Entrate arrivano i chiarimenti per l'applicazione della deduzione prevista dalla legge di bilancio 2022 nella risoluzione numero 46 e del 2 agosto 2022 la norma è sotto la lente di ingrandimento per i dettagli ovviamente vi invitiamo a leggere interamente l'articolo l'ultima parte della rassegna stampa è dedicata all'economia e la vediamo a partire dalla sezione dedicata dal corriere.it in tema di aiuti bis l'articolo di apertura riguarda gli stipendi di quanto aumenterà la busta paga e per chi con il taglio ai contributi e poi i numeri del giorno 11 si riferisce alle bollette tasse e bonus e pensioni le 11 date che le famiglie devono tenere a mente poi 70 invece relativo a gas e luce per alberghi 70 euro di spesa in più dal 2021 per quanto riguarda invece le agevolazioni sulla casa super bonus cosa prevedono le nuove regole la guida alle ultime modifiche e cosa sapere eh, L'articolo che vi segnaliamo quest'oggi, che invece si intitola Infrastrutture: 38 miliardi di valore aggiunto grazie agli investimenti del PNRR, è di Valentina Iorio e eh, appunto, prende in considerazione i dati del rapporto SACE, che hanno stimato gli investimenti in infrastrutture e mobilità che genereranno 38 miliardi di euro, per la precisione 37,8 miliardi.